presidente. Allora, ehm, noi in questo emendamento voteremo a, a favore e vorrei sp comunque spiegare un pochino di, eh, di ragioni per cui si è arrivati a queste, a queste, a, alla presentazione di questo emendamento allora da un documento che è stato presentato da Ama abbiamo visto che le, eh, le tariffe cimiteriali, le, tutte le entrate stanno subendo un, delle riduzioni. Dunque la questione è questa, le persone stanno, eh, stanno aumentando le cremazioni, eh, già, già dal 2001 al, al 2015 siamo passati da circa 3.000 cremazioni a circa 14.000 cremazioni, stanno diminuendo le tumulazioni, per cui si è pensato in questo, con questo emendamento di eh, aumentare il prezzo delle cremazioni, questo per renderlo più in linea con i prezzi che ci sono, eh, le tariffe che ci sono in giro per, per l'Italia, eh, perché Roma aveva una, delle, delle tariffe più basse della media di tutta, di tutta Italia. E dunque noi la stiamo adeguando. Questa operazione è coincisa anche con un consiglieri silenzio, silenzio anche in aula, per favore. Consigliere Politi la richiamo. È coinciso anche con un eh, con una diminuzione delle tariffe delle eh, tumulazioni ai quarti e quinti eh, loculi. Allora, da un'analisi effettuata eh, da. Noi avremo un aumento delle entrate con queste tariffe di circa 2 milioni e 3 e una diminuzione delle, eh, delle entrate per circa 600 mila euro. E questo per cercare di ovviamente eh, far sì che il bilancio possa riandare in, in pareggio, per cui comunque il nostro voto eh, è favorevole. Grazie consigliere Di Palma, ci sono interventi in di voto. Il consigliere Cozzo, li prego consigliere.